Buongiorno, oggi ci occuperemo di risolvere insieme l'esercizio di laboratorio numero 6. Direi di non perdere tempo, passiamo subito ad Eclipse. Qua sulla sinistra, come potete vedere, ci sono già eh, dei packages pronti, la cui struttura ci permetterà di eh, rispettare i pattern MVC e DAO in particolare. Abbiamo già delle classi implementate. Direi che possiamo provare a fare run. Ci aspetta un'interfaccia grafica, già implementata anche lei quello che vorremmo poter fare è, dato un mese, cliccando su umidità, ottenere l'umidità eh, media per tutte le città per quel mese e cliccando su calcola la sequenza ottimale delle città per quel mese e la sequenza ovviamente dovrà rispettare eh, le regole che ci sono state date nel testo dell'esercizio come prima cosa direi che possiamo passare ad indagare eh, la classe MeteoDao Mentre la DAO eh, è una classe che ho scelto di mostrarvi già implementata Anche perché tutti i metodi si assomigliano molto uno con l'altro eh, Il primo metodo, getAllRilevamenti, si occupa di restituire una lista di rilevamenti Rilevamento è una classe che troviamo qua, già implementata Un rilevamento è tale se abbiamo una eh, località, una data e un valore di umidità quindi, eh, come prima cosa, come sempre, ci occupiamo di scrivere la stringa SQL che ci interessa. In questo caso, select località, data, umidità from situazione, eh, per ordine ordinato per data crescente. Possiamo, questo consiglio sempre di farlo, testare la stringa sul nostro database. Questo è il nostro database. Possiamo scrivere e lanciare la query, otteniamo ciò che eh, ci aspettavamo, quindi possiamo procedere. Questa è un'operazione molto veloce da compiere però ci potrebbe risparmiare appunto tanto tempo perché magari scriviamo un metodo completamente corretto l'unico problema è che già alla prima riga abbiamo sbagliato eh, cosa chiedere eh, al database e quindi nulla può funzionare ci creiamo una lista di rilevamenti una playlist eh, come sempre apriamo la connessione abbiamo già una classe eh, pronta connectdb che per ora si limita a eh, Stringa final jtpc url ehm, e abbiamo un metodo che connection che si basa, si appoggia sul driver manager. Eseguiamo la query, eh, cicliamo sui risultati, creiamo un nuovo rilevamento, aggiungiamo a rilevamenti, chiudiamo la connessione, ritorniamo a rilevamenti. Molto simile se non analogo, il secondo metodo get all rilevamenti località mese, unica differenza, abbiamo due parametri mese e città ehm, e quindi nella stringa SQL avremo due punti interrogativi per evitare SQL injection però eh, poi ciò che facciamo è sempre eh, la stessa cosa, ovvero andiamo a crearci una playlist premiamo la connessione Repare Statement settiamo ovviamente in questo caso eh, le stringhe che ci interessano Eseguiamo la query, ci sui risultati, creiamo nuovi rilevamenti, li aggiungiamo. Chiudiamo la connessione e ritorniamo. Volerò su questo metodo getAllCittà eh, ritorniamo una lista di città, città, anche lei è una classe già implementata, abbiamo un nome per definire la città. Per ogni città possiamo avere più rilevamenti quindi lo implementiamo eh, in Java come una collection di eh, rilevamenti, una lista. Uh, abbiamo due costruttori un costruttore normale uh, per cui ci basta il nome per inizializzare la città oppure un costruttore più completo in cui possiamo passare uh, la lista di rilevamenti i rilevamenti potremo settarli anche successivamente avendo, uh, grazie a questo metodo set rilevamenti ok, uh, possiamo chiudere la connessione e ritornare al risultato uh, come sempre questo metodo forse è il eh, più interessante, get umidità media, ritorniamo un double e eh, abbiamo un intero, il mese, la città, ovviamente vogliamo ottenere l'umidità media. Possiamo far fare tutto al database eh, semplicemente facendo select AVG umidità, ci definiamo un alias eh, e ovviamente per una data località e eh, un dato eh, mese avremo un risultato deleghiamo quindi tutta la complessità al database che però è molto bravo a fare i conti quindi eh, direi giusto bene possiamo testare la stringa in questo caso che okay. abbiamo un alias quindi potrebbe essere un pochettino più interessante select average umidità as u from situazione a fare così where località possiamo sì, Milano e il mese dicembre Andiamo, otteniamo appunto U eh, 92.2258, il valore numerico. Quindi tutto sembra corretto, la procedura è la stessa, questa volta ci limitiamo a scrivere rs.next perché il risultato, eh, la media sarà solo una, quindi avremo una sola riga. Eh, ricaviamo il eh, risultato scrivendo che double volte oh. U. Chiudiamo la connessione e eh, ritorniamo. Direi che per quanto riguarda il DAO eh, possiamo fermarci qua, tutti i metodi diciamo che sono abbastanza, eh, abbastanza simili, perlomeno per quanto riguarda l'implementazione. Ok, direi che possiamo passare al modello, modello che svilupperemo per la maggior parte insieme e che rappresenta forse eh, la complessità maggiore per quanto riguarda questa esercitazione di laboratorio. Allora, in modello troviamo delle costanti già predefinite, abbiamo cost, numero giorni città consecutivi minimo, giorni città massimo, numero giorni totale. Queste sono le eh, costrette appunto dettate dal testo. Abbiamo anche due liste, una lista di città, le città, e una lista di città best, che con, eh, conterrà la soluzione migliore che troveremo nel eh, nostro algoritmo di ricorsivo semplicemente il eh, costruttore è già stato implementato perché è molto semplice ci serve un eh, oggetto di tipo DAO per poter riempire le città con tutte le città ci serviamo appunto di DAO.GETDOLCITA un altro metodo già implementato è il metodo GETTER eh, ovviamente banale per ottenere le città ok, passiamo a GET MEDIA in questo caso, essendo che ci serve l'umidità media un determinato mese per una data città e dobbiamo ritornare un double, ma avendo delegato tutta la complessità del metodo eh, al mm, database, eh, l'implementazione di questo metodo risulta molto facile perché possiamo crearci un oggetto meteo dao new meteo dao ok e a questo punto ci basterà ritornare DAO.get unità media per il mese e per la città. E quindi in questo caso il modello non deve fare granché. Ora passiamo invece all'algoritmo eh, all ricorsivo vero e proprio. Un primo metodo, trova sequenza, è il metodo eh, pubblico, quello che ci permetterà di ritornare alla lista di città e ci permetterà soprattutto di eh, far partire la ricorsione. Abbiamo ovviamente un parametro che ci indica il mese per cui vogliamo trovare eh, la eh, sequenza Direi di partire Ci serve una lista di città da eh, ritornare Possiamo chiamare parziale New array list. ok. Possiamo inizializzare eh, best best ovviamente è la nostra soluzione migliore ma non avendone di soluzioni per ora lo inizializziamo a null usufruiamo di un oggetto meteodao lo creiamo meteodao e per tutte le città che abbiamo in le città che è la nostra lista eh, possiamo Settare i rilevamenti cosa che non avevamo fatto prima quindi eh, dobbiamo farlo ora dao.get all rilevamenti località mese direi così ci possiamo limitare a settare i rilevamenti per il mese che eh, ci interessa qua eh, devo stare attento alle parentesi probabilmente ne ho scritta ah, no, città ovviamente eh, non esiste perché è C ok, e fino a qua ci siamo quello che possiamo fare è far partire la ricorsione cerca la soluzione parziale e il livello della ricorsione in questo caso 0 perché partiamo return quello che vogliamo ritornare ovviamente è la soluzione eh, migliore che sarà best e fino a qua direi che ci siamo possiamo passare al metodo ricorsivo il metodo ricorsivo cerca che ha come parametri una lista di città, una soluzione parziale e ovviamente dovremo portarci indietro il livello per ricordarci a che livello siamo. Come prima cosa conviene sempre eh, chiedersi dove andremo a finire, qual è il caso terminale. Il caso terminale in questo caso è quando avremo una soluzione che sarà lunga 15 giorni. Quindi dobbiamo avere 15 elementi in, eh, nella nostra soluzione. Il livello sarà uguale, quindi usiamo una costante eh, che ci siamo definiti, numero di giorni totali. Se il livello è uguale al numero di giorni totali, vuol dire che noi una soluzione ce l'abbiamo, però di questa soluzione non sappiamo ancora eh, nulla, perché va bene, abbiamo una soluzione, però è migliore di quella che abbiamo già trovato? È la prima? È peggiore di quella che abbiamo già trovato? In qualche modo dobbiamo capire ciò. Quindi, ci servirà eh, un double, costo, che ci permetterà di calcolare ci permetterà di eh, avere a disposizione il costo di questa soluzione ci servirà un metodo calcola costo, che data una soluzione in questo caso eh, parziale sarà la nostra soluzione definitiva eh, noi andiamo a calcolare il costo poi ci chiediamo ma best che è la nostra soluzione migliore se è null ovvero se non abbiamo ancora trovato una soluzione migliore o se il costo di questa nuova soluzione è eh, minore la soluzione migliore che abbiamo trovato in precedenza quindi calcoliamo il costo di best allora cosa facciamo beh ovviamente dobbiamo definire un nuovo migliore quindi avere list di parziale ok qua eh, possiamo scegliere livello ovviamente uguale possiamo scegliere di mettere un else oppure per mio gusto io preferisco Scrive ritorno qua e poi andare in libertà a scrivere la seconda parte della, eh, del metodo di corsivo. Eh, ovviamente ah, qua c'è, ho dimenticato questo, ok. Ora, se non siamo arrivati al caso terminale, vuol dire che la, la eh, soluzione è ancora da costruire, quindi man mano dobbiamo andare a costruire la soluzione. Cicliamo tra le città, città prova e le città ok, ora ci dobbiamo chiedere, aggiungiamo la città però prima di aggiungerla conviene e dopo eh, cercherò di capire eh, anche perché conviene cercherò di farvi capire perché conviene fare così eh, eh, facciamo un check subito per vedere se la, soluzione che, la città che vogliamo aggiungere eh, al alla nostra soluzione parziale può essere aggiunta o no quindi se, e qua utilizziamo un metodo che chiamiamo aggiunta valida dobbiamo aggiungere prova a parziale se possiamo farlo ok, facciamolo parziale.add aggiungiamo prova poi ricordiamo quindi ci servirà parziale e livello più 1, però perché ovviamente scendiamo nella ricorsione andremo, ricorderemo e poi quando torneremo indietro dovremo andare a eh, rimuovere prova perché dovremmo andare a valutare altre soluzioni quindi possiamo farlo in questo modo remove parziale eh, size-1 meno okay. e ci siamo in questo metodo con questo modo ci siamo già, eh, abbiamo già scritto il metodo ricorsivo sostanzialmente eh, ci basiamo su due metodi che sono calcola costo per valutare il costo di una soluzione e di un metodo aggiunta valida per valutare se L'aggiunta che vogliamo fare ha senso oppure no? Per prima cosa, mi fermerei prima di andare a implementare gli altri due metodi, mi fermerei un attimo qua e vorrei farvi ragionare su, sulla posizione di questa aggiunta valida. Noi avremmo potuto anche non scrivere questa linea di codice e avremmo potuto aggiungere direttamente. Pro, eh, questa città di prova ha la soluzione ricordare arrivare alla fine e valutare solo alla fine if livello uguale a numero di giorni totali if la nostra soluzione è valida allora ok valutiamo nel costo avremmo potuto farlo nulla ci vieta di farlo però ovviamente ciò porta eh, con sé alcune problematiche eh, provo a farvi eh, vedete questa slide questo è il nostro albero della ricorsione almeno una piccola parte partiamo da G che rappresenta Genova possiamo aggiungere alla nostra soluzione parziale che è composta solo da Genova sia Genova, sia Torino, sia Milano quindi arriviamo a ottenere Genova-Genova Genova-Torino Genova-Milano scusate, Genova -Milano. però da ogni soluzione ad esempio da Genova-Torino nasceranno altre soluzioni Genova-Torino-Genova Genova-Torino-Torino Genova-Torino-Milano ciò eh, ci porterebbe a eh, creare tutta una serie di soluzioni che però non ci interessano non ci interessano perché già GT-Genova-Torino non è una soluzione valida, accettabile perché dobbiamo rimanere almeno tre giorni nella stessa città e quindi Genova-Torino non va bene se noi mettiamo eh, aggiunta valida il controllo solo alla fine vuol dire che prima valliamo tutte le soluzioni, e eh, diciamo che sono tanti in questo caso, perché immaginate, abbiamo 15 giorni diversi. Per ogni giorno possiamo scegliere fra tre diverse città, quindi, 3 x 3 x 3 per 3 e fino a 15, quindi abbiamo 3 alla 15 soluzioni ma e sono davvero tante, però, eh, c'è solo GT che è una soluzione sbagliata, se noi riusciamo a evitare di eh, andare. A eh, vagliare tutte le soluzioni che nascono, tutti i figli di GT, tutte le soluzioni che nascono da GT, ci togliamo un bel carico di lavoro perché eh, GT, eh, so, i primi due elementi sono già fissati, però poi ne dobbiamo decidere altri 13. Quindi abbiamo 3 alla 13 soluzioni che noi andiamo a eh, vagliare, però di base non ci interessano perché porteranno sempre a soluzioni che non sono valide e quindi non andremo neanche a calcolare il loro costo. Eh, un sacco di tempo ciò che succede è semplicemente andando a fare eh, un pruning cioè andando a potare l'albero della ricorsione nel modo corretto ci porta ad avere un albero molto semplificato eh, e questo semplicemente per dire che eh, appunto spostare una, un check un controllo di poche righe potrebbe portare eh, magari allo stesso risultato però, anzi sicuramente ha lo stesso risultato, però con uno sforzo computazionale decisamente maggiore e quindi quando scriviamo le funzioni ricorsive sappiamo che abbiamo non troppe libri magari, come in questo caso però dobbiamo stare molto attenti a come disponiamo gli elementi per evitare eh, di far fare delle operazioni inutili al nostro calcolatore tolto ciò direi che possiamo eh, procedere e andare a eh, implementare un primo metodo che ad esempio potrebbe essere eh, calcola costo scendiamo, calcola costo calcola costo è un metodo eh, abbiamo due parametri anzi uno solo è eh, parziale e abbiamo un risultato che è appunto il double quindi per una determinata soluzione parziale o una determinata soluzione in genere eh, dovremmo ritornare il costo di questa soluzione noi lo utilizzeremo solo con soluzioni definitive ma ciò eh, non fa differenza allora, definiamoci un double che chiameremo costo, lo inizializziamo eh, a 0 e poi dovremo andare a calcolare il costo secondo, seguendo eh, le regole che ci sono state eh, appunto date nel testo. Per prima cosa possiamo fare un for e per tutti i giorni, dal giorno 1 al giorno minore o uguale di Usiamo una costante, numero, giorni, giorni totali, totali, giorni più più, da tutti i giorni. Eh, sappiamo che abbiamo una data eh, umidità, e quindi dobbiamo aggiungere a costo l'umidità eh, di una determinata città, della città che abbiamo visitato eh, quel determinato giorno. Quindi ci creiamo una città. Parziale, punto iniziamo punto. giorno meno 1 perché eh, appunto la prima città si troverà in parziale 0 double umidità uguale c punto get rilevamenti possiamo farlo perché li abbiamo settati get giorno meno 1 punto get umidità ok e così riusciamo a ottenere l'umidità per eh, una data città e quindi ciò che ci basta fare è andare a sommare questa umidità al costo totale e questa è una prima parte di costo però poi abbiamo una seconda parte che eh, dipende da quante volte abbiamo cambiato città ovvero ogni volta che cambiamo città andiamo ad aggiungere un costo fisso che è dato da cost e che in questo eh, caso specifico è settato a 100 quindi di nuovo for int giorno partiamo dal giorno 2 perché andremo a eh, confrontare due giorni per volta giorno minore o uguale di numero giorni totali giorno più più ok se e qua cosa facciamo? Semplicemente diciamo, se non è vero che if not parziale punto get giorno meno 1 equals equals uh, parziale punto get giorno meno 2, adesso cerchiamo di capire cosa stiamo facendo, allora se ciò non è vero e qua un problema di eh, parentesi giorno questo non esiste e quindi anche qua probabilmente n'è uno in più giorno questa è la cordetta, ok ce l'ho fatta costo più uguale cost cosa abbiamo fatto? ci siamo chiesti per tutti i giorni se il giorno precedente eh, la città che abbiamo visitato nel giorno precedente nel giorno meno 1 non è uguale a quella che abbiamo visitato nel giorno meno 2 allora vuol dire che abbiamo cambiato città e quindi dobbiamo andare a sommare al costo una componente fissa eh, cosa ci basta fare adesso? possiamo fare il ritorno di costo e il nostro metodo può dirsi concluso e questo è il metodo calcola costo un altro metodo che dobbiamo implementare in particolare l'ultimo è aggiunta valida che ci permetterà di capire se eh, potremo aggiungere prova a parziale se possiamo farlo perché non violiamo nessuna eh, regola il boolean di ritorno sarà true altrimenti sarà false ok direi che per fare ciò sfrutto un'altra diapositiva che provo a mostrarvi allora, abbiamo tutta una serie di cose da valutare per implementare aggiunta valida, eh, che appunto ha due parametri, la città di prova e la lista di città eh, parziale. I dati di valutazione lo troviamo sulla sinistra e dobbiamo, trovare, dobbiamo partire scusate, con il consolo del numero massimo di occorrenze di prova in lista perché se il numero di occorrenze della città è troppo elevato questo caso è più di 6, siamo stati già sei volte nella città, allora prova non può essere a prescindere inserito in parziale. Se la città di prova però è ancora disponibile, ovvero non ci sono così tante occorrenze di prova imparziale, possiamo andare a eh, capire meglio qual è la situazione. Abbiamo alcuni casi, che sono il caso 1 ad esempio, in cui la size di, eh, città, di, scusate, di parziale è 0. In questo caso, qualsiasi città vogliamo aggiungere, in questo caso vogliamo aggiungere Genova, va bene, perché non abbiamo ancora nulla in uh, parziale. Quindi, in questo caso, sempre vero. Casi 2A e 2B, due casi intermedi. Se uh, parziale ha una dimensione di uno o due elementi, in questo caso uh, 2A un elemento, 2B due elementi, noi se vogliamo aggiungere una città, ci chiediamo, possiamo farlo? Beh, qua dipende... Eh, abbiamo true Se prova corrisponde all'ultimo elemento della lista Forza altrimenti 2A vogliamo aggiungere Genova Però abbiamo già Torino Non possiamo farlo perché Genova ov ovviamente non è uguale a Torino Se volessimo invece aggiungere Torino potremmo farlo 2B caso del tutto analogo Genova non è uguale a Torino Quindi non possiamo aggiungerlo Perché dobbiamo avere almeno tre eh, occorrenze di Torino all'inizio Se volessimo aggiungere Torino Nessun problema arrivati a questo punto sappiamo che la size eh, di eh, parziale sarà sicuramente maggiore o uguale di 3 e quindi ci avremo eh, ad un video due scelte possibili manteniamo la città oppure cambiamo città se manteniamo città diciamo che non abbiamo grossi problemi perché avremo un true sicuro se proviamo, se prova corrisponde all'ultimo elemento della lista genova genova genova vogliamo aggiungere genova nessun problema e questo perché eh, ci basta capire, controllare l'ultimo elemento della lista Ok, uguale a quello che vogliamo inserire Perfetto eh, Tutta la, la parte precedente della lista sarà già stata sistemata Sarà già stata controllata in passi precedenti Ed è quello che eh, noi facciamo Perché ad ogni aggiunta andiamo a controllare se l'aggiunta può essere fatta oppure no Nel caso invece in cui andiamo a cambiare città Dobbiamo vedere se possiamo farlo, ovvero se prima, eh, se gli ultimi tre, almeno nel nostro caso, supponiamo di avere un obbligo di tre giorni eh, di fila in una città, se noi andiamo a vedere eh, gli ultimi tre elementi della lista, se tutti sono identici, in questo caso Milano, Milano, Milano, ok, nessun problema possiamo aggiungere Genova. Perché? Perché appunto abbiamo già tre occorrenze nelle ultime tre posizioni. Eh, della lista appunto parziale ok direi che a questo punto possiamo passare a eh, tradurre in parole ciò che ho cercato di spiegare a voce quindi ci possiamo definire un int conta uguale a 0 per tutte le città e questo siamo al controllo di tipo 0 precedente Parziale. se precedente punto equals approva allora andiamo a aumentare conto conto più più e ovviamente se le occorrenze quindi conta sono maggiori o uguali di numero giorni tra max allora possiamo ritornare forse direttamente perché ci siamo già stati troppe volte in quella città. E questo è il consolo di tipo 0. Passiamo al consolo di tipo 1. Quindi se parziale size è uguale uguale a 0, quindi se non abbiamo ancora elementi in parziale, quello che possiamo fare è semplicemente di tornare true a prescindere perché ogni elemento è buono. Andiamo avanti. Se adesso qua possiamo essere più espliciti o meno espliciti io preferisco fare così e poi dico qual è ovviamente l'alternativa se parziale.size è eh, possiamo scrivere uguale uguale a 1 oppure uguale uguale a 2 però dato che abbiamo le costanti preferisco farlo eh, scrivere un algoritmo un pochettino più generale se parziale.size è minore di numero John, città consecutivi memo allora ritorniamo parziale punto get parziale punto size meno 1 equals size ovviamente non così size meno 1 punto equals pro. ok, e quindi in questo caso andiamo semplicemente a basarci sull'ultimo elemento della lista eh, in questo caso abbiamo 3 in questo modo possiamo semplicemente andando a cambiare la costante qua in alto possiamo eh, appunto rendere l'algoritmo un pochettino più generale anche quando il numero di giorni di citt città consecutivi minimi non sia 3 eh, ok, adesso ci ritroviamo ad essere sicuri che la size eh, del nostro, del nostro eh, del list parziale sia maggiore o uguale a 3 o maggiore o uguale al numero di città consecutivi quindi se parziale.get get, questo è il caso in cui noi non vogliamo cambiare città parziale.size-1 l'ultimo elemento è esattamente è esattamente uguale a quello che vogliamo inserire equals ce la posso fare punto equals e prova se non vogliamo cambiare città allora nessun problema true sicuro qua invece dobbiamo andare a controllare gli ultimi giorni ovvero se noi vogliamo cambiare città dobbiamo verificare che negli ultimi tre giorni oppure eh, gli ultimi n giorni noi siamo rimasti nella stessa città ovviamente dobbiamo esserci rimasti per il numero giorni città consecutivi minimi quella costante A quindi for int anche qua per essere un pochettino più generali voglio usare le costanti quindi numero faccio un for numero giorni città consecutivi minimi qua devo stare un attimo attento agli indici Ok, se non è vero che negli ultimi giorni sono sempre rimasto nella stessa città, get parziale punto size meno, e qua un minimo di attenzione sugli indici, i più 1 punto equals i parziale punto get Parziale, punto size ok meno i più 2 se non è vero ho la certezza che devo ritornare false perché significa che non sono stato eh, un numero sufficientemente grande di giorni in una città eh, per permettermi appunto di cambiare se esco in tende da questo for vorrà dire che non sto eh, violando nessuna regola e quindi posso ritornare true un'alternativa a ciò meno generale è di non usare appunto questa costante che però abbiamo definito quindi in questo, coso in questo eh, modo scusate eh, possiamo essere un pochettino più generali non facendo ciò possiamo evitare il for e scrivere semplicemente ritorniamo e facciamo il confronto semplicemente tra gli ultimi tre giorni ok, dato che in questo caso eh, ho scritto un po' di codice possiamo usufruire del eh, test, della classe di test non l'ho fatto prima per quanto riguarda il metodo, il, la classe DAO perché appunto non avevo eh, scritto io il codice o meglio l'avevo già scritto in precedenza quindi in questo caso vediamo che non abbiamo errori ma non lo avevamo modificato fa la pena invece eh, farlo qua testiamo i metodi get umidità media e trova sequenza prima di andare a vedere il nostro controllore per essere sicuri di non aver fatto danni ok abbiamo dati di umidità media e abbiamo la nostra sequenza che non viola nessuna eh, nessuna regola si può apprezzare poco il fatto che eh, il numero di giorni eh, consecutivi minimi sia 3 vedete qua ce ne sono sempre di più Torino, Torino, più volte semplicemente perché noi stiamo avendo un costo fisso per cambiare città significa che noi stiamo disincentivando il muoversi tra una città e l'altra eh, se noi invece mettessimo ad esempio un costo di meno 100, ovvero ogni volta che ci spostiamo da una città all'altra abbiamo un bonus allora in questo caso forse ci conviene di più rimanere eh, nella stessa città il minimo tempo indispensabile possiamo ritornare eh, il test per lo stesso mese Run as. quello che otteniamo adesso è che la situazione è un po' cambiata stiamo 4 giorni a Genova solo 3 a Torino 3 a Milano, 3 a Torino e poi vabbè per finire due milano perché sono finiti i giorni questo è solo un piccolo esercizio che potrebbe essere utile quando scriviamo funzioni ricorsive per capire se quello che abbiamo scritto uh, è valido se funziona per caso uh, in sostanza dobbiamo essere sicuri che ciò che facciamo abbia, abbia un senso ok vado a modificare questo, uh, questo valore possiamo passare invece a commentare il console il controller in questo caso è molto semplice, lo, eh, ve lo commento semplicemente perché eh, non c'è nulla di eh, troppo complicato oserei dire, parto da qua, quando settiamo il modello, ho creato un metodo set choice mesi, eh, che è questo qua, sostanzialmente andiamo a settare eh, tutti i mesi da 1 a 12 per vederli comparire nel choice box oltre a ciò ci sono i metodi veri e propri tu calco la sequenza eh, io per mio gusto decido sempre di eh, pulire l'interfaccia utilizziamo integer e non un semplice int perché nel caso eh, l'utente non avesse inserito nulla Possiamo sempre fare il controllo se m è diverso da null, ovviamente se usassimo invece int non potremmo fare questo tipo di controllo, eh, non potendo essere uguale a null. Eh, in questo caso prendiamo il valore inserito dall'utente, dall se questo valore eh, non è null, allora semplicemente chiamiamo model, trova sequenza, ci facciamo ritornare alla sequenza migliore, eh, txt risalta, append, scriviamo sequenza ottima per il mese e poi andiamo a scrivere la sequenza ottima per quanto riguarda invece eh, calcolo l'umidità come sempre eh, per mio gusto vado a cancellare e a pulire l'interfaccia prendiamo il valore facciamo il controllo eh, append text in txtresult dati del mese per tutte le città andiamo a prendere il valore di eh, umidità che ci viene dato dal modello grazie a questo metodo umidità media che si basa sul DAO e poi andiamo a scrivere città umidità uguale a quella che ci viene data e così facciamo per ogni, ogni città uh, direi che uh, questo è circa quello che uh, volevo dirvi unica cosa, uh, io per mio gusto invece di lasciare il set choice così preferisco settare un valore di default e quindi scrivere box mese set value, inserisco 1 in questo caso sono sicuro che eh, qualche scelta ci sia nel choice box e quindi poi mi posso evitare questo tipo di eh, controlli però questa è una cosa totalmente a gusto quindi eh, direi che possiamo anche evitarla possiamo provare l'applicazione quindi andiamo sul main, andiamo possiamo scegliere un mese, giugno, umidità, dati del mese 6, abbiamo l'umidità per le città, appunto, che sono Genova, Milano, Torino, oppure se ci interessa calcolare la sequenza ottimale delle città, possiamo ottenerla, qua così. Cambiando mese, ovviamente possiamo vedere, avremo risultati diversi. Direi che per quanto riguarda questo eh, esercizio di laboratorio abbiamo finito abbiamo prima di tutto, per riassumere un pochettino, implementato eh, il DAO molto semplicemente, in modo molto schematico, i metodi si, sono, si ripetevano un pochettino eh, però siamo riusciti a, fare, a far fare al, appunto, al database tutto ciò che ci serviva compreso il calcolo dell'umidità media poi siamo passati a implementare il modello e nel modello abbiamo potuto Uh, scrivere la funzione ricorsiva che forse era la, la cosa un pochettino più, uh, più difficile Fa, abbiamo fatto qualche, uh, qualche ragionamento sulla funzione ricorsiva e infine abbiamo visto uh, come si può implementare il consolore uh, molto semplicemente dato che la uh, mole di lavoro è stata fatta parzialmente dal modello parzialmente dal database, rimane poco per il consolore che si occupa uh, ed è nato proprio perciò di dell'interfaccia grafica sostanzialmente di farci apprezzare i risultati a video direi che possiamo finire qua un saluto a tutti ciao ciao